sempre un velo di tristezza, dietro ogni nuovo sorriso, prima di un nuovo sorriso. Quando scioglie il ghiaccio il sangue si scalda, tra corpo e pensiero inizia la festa,